22 marzo, primavera, fa freddo, ho ancora il giubbotto invernale, sono in macchina perché sono arrivata sotto casa della mia amica perché vado a fare un tutorial, anzi no, è lei che lo fa, sarà mia ospite nel mio canale così conoscerete anche lei Tiziana Tiziana è una um, ragazza, una ragazza, una signora eh, molto carina e fa un lavoro particolare e vuole farci vedere un, qualcosina del suo lavoro. Andiamo a vedere Tiziana. A dopo! Ciao amici benvenuti nel mio canale come vi ho detto prima sono a casa di una mia amica, la mia amica Tiziana perché sarà lei che vi farà un tutorial un po' particolare non è la solita ricetta, non sono questa volta i consigli di Laura ma saranno i consigli di Tiziana eh, ci insegnerà dei trucchetti o delle cose che sa fare lei eh, anzi volevo dirvi ancora una cosa prima di passare alla a Tiziana la collana che indosso e gli orecchini li trovate nel tutorial nelle schede che metterò poi qua sopra andiamo a conoscere Tiziana Tiziana è la mia amica ciao ah, mi sì. conoscere anche Pedro scusate Pedro è geloso della sua padrona perché si è avvicinata eh, andiamo a spiegare ai nostri amici come va vale a fare oggi vi farò vedere come si fa un orlo classico da jeans e un orlo riportato cioè quell'orlo che eh, si desidera quando si vuole mantenere l'origine, il bordino originale dei jeans un po' rovinati che adesso si acquistano proprio così, rovinati, strappati. E quindi non piace quell'orlo nuovo, un po' che fa un po' d'anzianotto. Okay. Soprattutto nei ragazzi ma... nelle ragazze. Tiziana, volevo chiederti: ma io che non so cucire, riesco a farlo? Assolutamente sì. Allora, se lo faccio io, ragazzi, lo fate, lo fate anche voi. Stavolta non è un tutorial per maschietti, poi faremo qualcosa anche per i maschietti che mi seguono. E, cosa dici Tiziana? Facciamo vedere? Sì, facciamo vedere come si fa? Sì, ok. Allora, prima di tutto, per fare un orlo e per farlo in modo semplice, bisogna farsi aiutare da un semplice ferro da stiro. Perché una sarta ha bisogno comunque sempre dell'aiuto ed è un valido, il suo miglior amico, perché è rende più semplice il lavoro. Allora, si eh, girano i pantaloni dal lato eh, al rovescio e si risvolta eh, la parte che dobbiamo accorciare della misura precisa. Quindi in questo caso noi dobbiamo accorciare i pantaloni di 5, ,5 cm e mezzo. Con l'aiuto del ferro, prima di tutto bisogna sempre controllare che la misura sia uguale da per tutta la circonferenza della gamba in questo caso sempre 5 e mezzo centimetri. Poi, con l'aiuto del ferro, si va a schiacciare per far sì che rimanga il segno. Per non sbagliare a questo punto, con le forbici si taglia all'altezza. Dalla, dalla piega a due centimetri dopodiché si ripiega un terzo di quei due centimetri che abbiamo mantenuto all'interno e per le persone meno esperte si andrà ad imbastire la parte in questo modo. per tutta la circonferenza Ci sono, mh, questi sono jeans di un tessuto morbido elasticizzato ci sono anche dei jeans con il tessuto molto più eh, robusto e eh, sicuramente in questo punto dove c'è la cucitura doppia l'inglese sarà un po' più difficile lavorare in macchina e eh, si può eh, rendere più facile il lavoro praticando un'incisione un a ferro di cavallo e togliere quasi tutta la parte che dà fastidio e che, che rende il lavoro un po' più difficoltoso. Poi sempre con l'aiuto del ferro si schiaccia, ve lo faccio subito vedere, in questo modo. Procediamo adesso a inserire il pantalone dentro il braccio della macchina per cucire. Precedentemente infilata, abbassiamo il piedino e poi io di solito inizio sempre dalla parte interna perché così non si vede la cucitura all'inizio e la fine. Procedo alla cucitura piano per le, persone che, le donne che sono non tanto esperte. Io inizio a cucire proprio nella parte più estrema del bordo cercando logicamente di andare sempre diritto e non fuori, se no bisogna ri riniziare. Bisogna sempre con delicatezza accompagnare il lavoro. potreste anche andare più velocemente, così, come faccio sempre io, e poi arrivando alla fine, far coincidere i punti iniziali con quelli finali e fare, aiutandosi con questo che nella macchina da cucire serve per fare una sorta di avanti-indietro per fermare i punti. E voilà. voilà! Questo è l'orlo finito. È eh, fatto bene, <ride> io non <ride> lo faccio così. Grazie adesso andiamo a fare l'orlo riportato, rimane la parte estrema. Quella l'originale di de un orlo. Di un jeans. In questo caso è eh, un jeans non, non invecchiato, e quindi non si vede niente. Però, per far rimanere questo pezzettino qui, questo pezzettino qui, ehm, bisogna procedere in questo modo. Se prima avevamo per l'altra, per l'altro orlo eh, girato il pantalone alla rovescia, in questo caso, per questo orlo bisogna lasciare il pantalone dalla parte del diritto, e se dobbiamo accorciare di 5 centimetri di 5 centimetri dobbiamo rivoltare il pantalone della misura necessaria. E adesso ve lo spiego. Praticamente, se, siccome rimane questo pezzo, noi dobbiamo risvoltare la parte, quella più chiara, di 2,5 centimetri abbondanti così, 2,75 per fare 5, ,5 centimetri e mezzo. Sempre con l'aiuto del ferro si procede come prima a fissare il lavoro facendo la piega su tutta la circonferenza del, della gamba del pantalone, avendo sempre cura che con il centimetro di controllare che il lavoro sia uguale dappertutto. A questo punto si procede a imbastire, come prima, ne faccio solo un pezzettino, metà, Ecco fatto procediamo ad andare in macchina siamo arrivati a questo punto ho inserito la gamba del pantalone all'interno del braccio e ho posizionato l'ago proprio accanto all'impuntura originale del pantalone che è questa qui abbasso l'ago così il piedino era già abbassato e procedo a cucire proprio accanto all'impuntura in modo che rimanga l'impuntura quando rivolterò il pantalone ci sarà un millimetro di distanza tra la vecchia impuntura che rimarrà sempre quella vedete l'impuntura originale e la mia eccoci qua amiche io ho fatto l'impuntura proprio accanto a quello originale ma perché c'è un motivo il motivo è questo perché rigirando il pantalone rimane al di fuori quella che si vedrà l'impuntura originale del jeans vi ho detto all'inizio che ho misurato due centimetri e mezzo abbondante perché eh, in doppio risultano poi 5 cm e 75 rimarrà soltanto il bordino perché questa parte verrà tagliata per finire il lavoro prima bisogna accertarsi che l'impuntura sia venuta perfettamente come in questo caso basta andare piano e non accavallarsi con il lavoro precedente quando si è certi che il lavoro è venuto bene si rimette in macchina e si procede a fare lo zigzag. in questo modo Il lavoro risulta così a questo punto si prendono le forbici e si taglia la parte in eccesso da qui a qui con un eh, taglio deciso e preciso si toglie l'eccedenza che sono quei 5 centimetri si rivolta il lavoro mi posiziono sull'asse da stiro e con l'aiuto sempre dell'amico ferro vado a stirare la gamba così. Avevo tagliato in precedenza questa parte in eccesso, praticamente voi andate a tagliare da qui, per tutta la circonferenza e togliete questa parte che è la parte che bisognava accorciare e l'orlo è fatto con questo abbiamo finito spero che vi sia piaciuto questo tutorial se avete ehm, piacere di vedere altri tutorial del genere con Tiziana scrivetelo nei commenti se volete sapere Tiziana, cos'è l'orlo come si fa un orlo classico di un pantalone, classico da donna e da uomo? Quell'orlo che non si vede. Eh, scrivetelo nei commenti, dite cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto, mi raccomando. Iscrivetevi al mio canale, un like ce lo regalate e noi vi diciamo ciao e al prossimo video. Ciao! ciao!